Sala degli Arazzi è uno dei salotti principali del piano nobile del palazzo. Eh, I protagonisti, naturalmente, sono i due grandi arazzi fiamminghi dell'inizio del Seicento. Eh, un tempo era una serie di sette grandi panni con le storie di Diana. Oggi ne restano soltanto tre: due qui e uno nella Sala delle Udienze. La sala, come tutti i maggiori salotti di questo piano è decorata da stucchi dorati, gli stucchi sono settecenteschi e come vedete hanno così, un grande impatto scenografico e corrono anche su, lungo le pareti incorniciando i quadri, sopra le porte ci sono ritratti, oggi sono ritratti della famiglia Savoia ma un tempo erano dei Durazzo, i proprietari i longevi del palazzo, quelli che l'hanno tenuto per tutto il Settecento. Ma, appunto, anche le porte, anche, anche i, i dettagli più piccoli sono importanti. Queste intragliature eh, dorate, anche le maniglie. E poi i mobili, tutti i mobili di grande impatto scenografico, di nuovo. delle console, vedete, sono frutto della migliore banisteria genovese tra 6 e 700 anche le grandi sedie e poi le specchiere, i candelabri il, il grande lampadario centrale un lampadario, vedete, monumentale con una, una struttura in legno dorato ma anche ferro e vetro tutto fa parte di eh, di questo grande apparato eh, che la stanza degli Arazzi conserva appunto almeno da due secoli. E tutto in, qual in qualche modo racconta della grandeur di questa famiglia che voleva in queste stanze impressionare il visitatore come impressiona anche oggi noi.